Ciao a tutti, sono Daiki. Sono su Wengo da poco, ma per me è come se fossi qui da una vita insieme a voi. Ho 43 anni, da circa 23 anni questo è diventato il mio lavoro. Lo è diventato per necessità, ma per me è più una vocazione. Perché a 6 anni di età già cominciavo a sentire cose che altri non sentivano. Mi è stato spiegato da, da, da mio papà, eh, nel proseguo della mia vita, che alcune cose che avevo visto a sei anni, ho sentito soprattutto a sei anni, si erano avverate mh, negli anni a venire. Lì non capivo, per la giovane età naturalmente, finché non ho conosciuto un'anziana zia di 97 anni, che lo ha fatto per mestiere per circa 60 anni, lei mi ha insegnato un metodo suo personalissimo, e credo che nessuno abbia, per interpretare le mie sensazioni e una stesa di carte. Da quel momento, avevo circa 20 anni, ho cominciato a mettere a servizio della gente questo mio dono, se così posso chiamarlo, e da allora per me è stato naturale entrare in empatia con la gente, perché l'empatia è la mia dote principale, almeno quella che mi riconoscono. Entro in punta di piedi nella vita delle persone che mi chiedono una mano e questo è il mio mantra, entrare in punta di piedi. Non sono assolutamente invadente, sarebbe inopportuno innanzitutto, ma non sarebbe propedeutico per l'aiuto che ci tengo a dare alla gente. Qui su Wengo mi trovi sempre disponibile, a prescindere dal giorno, da, dalle feste, dagli orari, naturalmente per quello che mi è possibile. <coughs> Cerco di essere più presente possibile. Ed ho un solo scopo, aiutarvi a scoprire la verità. Perché come ho indicato nella mia scheda, la verità è una sola, ma si cela dietro la conoscenza. Quindi io ti aiuterò a conoscere quello che già è scritto nella tua vita. Perché il destino ce lo abbiamo tutti, ma possiamo veicolarlo attraverso i nostri atteggiamenti. Quindi, quando vorrai, potrai contattarmi, mi metterò completamente a tua disposizione. Grazie e arrivederci su Wengo.